Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere come fare questo fantastico coniglietto con i pom, pom in lana Occorre e la lana col suo ago, feltro, carta spugna glitter, cartoncino, colla gel e forbici, qualche molletta Prendiamo un cartoncino Va bene anche riciclato, tanto poi si butta via. Prendiamo un bicchiere e facciamo due cerchi. Questo sarà il corpo del nostro coniglio. Se avete un compasso è ancora meglio. Prendete un tappo, questo è il tappo di una crema. Non deve essere perfettissimo. Eh? metà del filo e lo blocchiamo con la mano mentre con l'altra iniziamo a ricoprire i nostri dischetti Dopo aver fatto qualche giro, blocchiamo l'inizio così, tanto è solo provvisorio. Quando ho finito il filo, blocco sempre nello stesso modo, così. una tappa molto molto importante Per la testa possiamo usare una tazzina da caffè e per la coda un tappo della schiuma da barba. Ecco i nostri pompon, sono bellissimi e morbidissimi. Adesso facciamo le orecchie. Prendiamo il nostro cartoncino. Voglio delle orecchie giganti. Nella carta glitter ho tagliato un cuoricino che farà la funzione del naso del coniglio. nella carta spugna bianca taglio la parte centrale dell'orecchio del coniglio allora facciamo la pelle abbiamo le due orecchie e la parte più interna eccoli qua le orecchie e le incolliamo indietro così inizio a cucire contenta del mio coniglio ho trovato un bel nastrino e lo metto intorno alla coda guardate come sono carina Adesso vi saluto e al prossimo video, ciao ciao!